e vi anticipo che eh, tutto sarà eh, affrontato nella dispensa che eh, appronteremo a breve e eh, che stiamo ultimando e che ehm, diciamo sarà proprio oggetto del percorso dedicato integralmente al tempo a partire da questa primavera. Oggi io diciamo, offro una piccola pillola presa da questo studio molto ampio e che vuole anche proprio insomma essere una piccola curiosità e insieme al tema del tempo andremo ad affrontare anche il tema della profezia apocalittica e sempre a partire dai prossimi mesi e entrambi saranno temi appunto che verranno affrontati anche nelle classi di studio eh, con gli amici di Terre della Bibbia e come avete visto, come vi siete accorti, eh, YouTube ha deciso di sospendere per il nostro canale il servizio degli abbonamenti, eh, naturalmente senza eh, che, che fosse una nostra decisione, e, quindi insomma vi ricordiamo che se desiderate potete comunque contattarci o attraverso i contatti appunto di Terre della Bibbia oppure attraverso il nostro canale di eh, Teologia 1 su Facebook e su Instagram, il nostro account di Teologia 1 su Facebook e su Instagram. Detto ciò, ecco che eh, vi lascio alcuni pensieri oggi eh, che vogliono appunto essere così, dei, una, una, una condivisione di due eh, piccole curiosità. E chi ha studiato sa che ehm, il eh, passaggio di Giovanni capitolo 14 versetto 22 è difficilmente ehm, stato eh, commentato o meglio è stato commentato a partire dalla traduzione latina ma a partire dalla traduzione greca non esistono eh, commenti Come Ogni investigatore che voglia indagare sulle circostanze ci si può domandare come mai non esiste un commento su un versetto che pure è all'interno di un Vangelo così importante e che pure sta a passaggio e diciamo di alcune eh, parole de del Signore veramente importanti. Le risposte possono essere due: <coughs> una assurda è che magari il versetto è talmente banale che non richiede alcun commento perché è così chiaro che chiunque può capirlo ma è impossibile. La seconda invece è l'esatto opposto cioè che questo versetto ha messo così tanto in difficoltà gli esegeti che probabilmente è stato tralasciato per non incorrere in esegesi appunto, eh, complesse e eh, magari mh, per niente convincenti. Noi non abbiamo certo la pretesa di eh, risolvere l'enigma eh, o di eh, arrivare a dire che abbiamo scoperto la verità di questi versetti. Ci pare però importante mh, poter fornire un contributo evidentemente su questo silenzio. E un contributo che eh, può lasciare il tempo che trova ma che noi ci sentiamo di poter consegnare vi leggo prima in italiano e, e poi vi dico il testo greco che cosa ci offre sono a giovanni 14 22 quindi gli disse giuda non l'iscariota signore come è accaduto che devi manifestarti a noi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 e diamo un piccolo sguardo al versetto precedente al versetto 21 dove il redattore utilizza enfaniso che deriva dal verbo enfaino e appunto riprende questo stesso verbo in, in, nel versetto 22 dove dice eh, dove la nostra traduzione dice come è accaduto che devi manifestarti la mia traduzione ma visto anche altre, eh, traducono proprio enfani, enfanì, enfaino, insomma enfaniso, enfanizain, cioè dal verbo enfaino, traducono come se fosse faino. Il verbo faino effettivamente significa manifestarsi. Tuttavia qua c'è enfaino, che è la crasi della particella en, della preposizione in, appunto, e faino, il verbo faino. Quindi anche intuitivamente noi possiamo capire che se è un verbo con una crasi, con una preposizione, avrà necessariamente un carico semantico che si discosta dal verbo senza la preposizione. Quindi, se noi vogliamo proprio essere precisi, dobbiamo pensare che questa manifestazione concerne una dimensione ad intra, in, all'interno una dimensione intrinseca alla persona, qualcosa che eh, concerne probabilmente la sfera interiore, ancor prima, non escludendo quindi, una dimensione di manifestazione più esteriore, esteriore senza più. Quindi che cosa vogliamo dire? Che questa manifestazione, evidentemente considerata la cornice, eh, diciamo situazionale in cui il capitolo 14 si trova ovvero già nel leone eterno e su questo eh, lavoreremo molto quando parleremo appunto del nostro studio sul tempo se questa è la cornice allora possiamo pensare di guardare e di ascoltare questo dialogo ex parte dei cioè dalla prospettiva anagogica come abbiamo detto tante volte perché gli apostoli in questo momento, e Giuda non l'iscariota che sta parlando col Signore, in questo momento si trova già nel leone eterno. Quindi questi dialoghi noi li dobbiamo pensare guardati dal leone eterno. E, G e Giuda dice, visto che Gesù aveva detto, chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. E Giuda chiede, ma come è accaduto che devi manifestarti? E dice il greco, eh, Kyrie, signore, kaiti gegonen, è, è accaduto, com'è avvenuto? Da Gignomai, hm? che, hot, hoti, hemin, a noi, melleis. Allora, questo melleis deriva dal verbo mello, che significa, esattamente, essere sul punto di. Essere in procinto di, stare per avere intenzione di. Quindi Gesù ha detto mi manifesterò, ma Giuda ci fa capire che ha già intuito che c'è un'intenzione prossima di Gesù, non è quindi un futuro in senso lato, ma c'è un'intenzionalità che quasi indica una prossimità, uno stare per, quindi qualcosa che sta per accadere effettivamente, che si sta per realizzare. Quindi, perché a noi stai per, per manifestarti, ma en, ok? Con questa particella, stai ma, a noi e non al mondo. Uno, ci, uno si potrebbe domandare, ma se Giuda sta parlando con il Signore Gesù e sono già nel leone eterno di che tipo di manifestazione sta parlando non è già una manifestazione questa ed è questo forse anche la difficoltà di capire come comprendere questo versetto senza appunto voler essere presuntuosi o voler offrire la soluzione all'enigma Probabilmente, guardando le cose ex parte dei, è mh, più probabile che loro eh, riuscissero a vedere questa, eh, questa manifestazione prossima all'interno eh, dello svolgimento del Kronos, della vicenda umana. Quindi, guardando dal leone eterno, loro vedevano che Gesù si sarebbe manifestato a loro e non al mondo. La risposta di Gesù eh, prova a spiegare questa, questa domanda, prova a rispondere a questa domanda di, eh, di Giuda e dice, anche qua vi leggo prima la traduzione e poi vi dico cosa dice il greco, gli rispose Gesù, se uno mi ama, custodirà letteralmente perché mh, Teresei dal verbo Tereo mh, che significa custodire, custodirà la mia parola ton logon mu, kai hopater mu e il padre mio agapesei lo amerà, agapesei auton lo amerà, amerà questo e pros auton è presso di queste, questo e cioè eh, verremo. E attenzione, monen parautu poi Allora, questa è un'altra piccola curiosità. Gesù sta dicendo che questa manifestazione è connessa all'amore che noi abbiamo verso il Signore, al custodire la sua parola, la sua parola di Gesù e Sentirsi quindi amati dal Padre che verrà insieme al Figlio presso di lui, presso questa persona. E monen parauto poiesomeza, dice Gesù. E poiesomeza faremo, dal verbo poieo che significa anche creare. Quindi creeremo parautu presso di questo, di colui che custodisce la parola, eccetera, monen. Se noi andiamo a vedere che cosa significa il termine monè, che qua è in accusativo, quindi monè, da vocabolario, dice che deriva dal verbo meno, che significa rimanere. Rimanete nel mio amore, vi ricordate? Sempre nel Vangelo di Giovanni era il verbo meno. Monè, rimane, il rimanere, il sostare, il fermarsi ma anche luogo, tappa, dimora. Allora, e quando noi traduciamo con la parola luogo opposto, potremmo pensare a come, se, come sinonimo a topos, ma qua non è topos, qua è monè, che ha sicuramente delle sfumature semantiche che non possiamo non considerare. Oltre al fatto che questo monè viene utilizzato al plurale monai, quando Gesù dice nella casa del padre mio ci sono molti posti e anche lì non dice topos, non dice topoi. Allora perché ci interessa così, soffermarci un attimo su questo, su questo vocabolo? Perché eh, un'altra lettura, un'altra eh, traduzione potrebbe essere questa, e io e il padre, soggetti sottintesi, ci creeremo, ci faremo presso, Colui che custodisce la parola, una fermata, un luogo di sosta. Come dire il nostro Dio, la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, in questa eh, poiesis, in questo poieo continuo, in questo fare, creare continuo eh, nei nostri confronti cercano un luogo di sosta presso di noi nella misura in cui noi custodiamo, accogliamo la, la parola di Gesù e accogliamo l'amore del Padre. Io mh, penso che sia una sfumatura che può davvero aprirci il cuore e può così darci un'altra intuizione sulla bellezza del nostro Dio, sulla grandezza del suo cuore. Ricordiamoci, rispetto a questo poieo, che noi siamo creature, e la parola creatura, in italiano, deriva dal latino creaturus, che è un participio futuro, che indica una continuità del creare, cioè non siamo creati, noi siamo creature, quindi siamo in costante creazione. Questo poieo, questo costante creare, il Signore lo mette in atto in noi, e nel momento in cui noi accogliamo la sua parola, il Signore, la Santissima Trinità, Gesù, il Padre e la Ruach decidono di crearsi presso di noi un luogo di sosta, uno spazio, una fermata, un luogo di riposo. Vi saluto, vi ringrazio, cerchiamo davvero di stare davanti alla parola anche in questa prospettiva anagogica perché forse... E ci farà dare un respiro più ampio anche rispetto alle nostre contingenze talvolta così difficili e dolorose vi saluto vi ringrazio e continuate a pregare per noi per chi desidera c'è la stringa di paypal nella descrizione dei nostri video grazie ciao